Intervengo allora. per eh, dare ovviamente, il eh, consegnare il voto eh, favorevole del Movimento 5 Stelle a questa di variazione d'urgenza, una variazione d'urgenza che si è resa necessaria, visto per l'emergenza Covid, per poter eh, rendere immediatamente fruibili questi fondi e poter fare tutti quegli interventi necessari in urgenza eh, sulle scuole e poter far sì che, riaprissero eh, in sicurezza per tutti i nostri bambini e eh, eh, i, i nostri ragazzi che vanno a scuola nella città di Roma. Eh, richiamandomi invece all'intervento del consigliere Figliomeni, eh, volevo dire che anche a noi sono arrivati delle segnalazioni di alcuni casi eh, che riguardavano la difficoltà per il rientro diciamo dopo le lezioni eh, della scuola con alcuni ragazzi per il trasporto disabili, difficoltà che sono state subito affrontate e già risolte. Eh, qualora il caso che ha segnalato il, il consigliere Figliomeni ancora non è stato affrontato, eh, siamo certi che sarà affrontato immediatamente per risolvere il problema anche di questa famiglia e di questo ragazzo e dargli la possibilità di poter seguire le lezioni nel migliore dei modi. Grazie.